Intanto è un piacere rivedere voi del Faro che vi ho seguito per tutto il periodo del comando alla Capitaneria di Porto di Roma e questo mi fa veramente piacere umanamente. L'impegno della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e di tutti i comandi del Lazio sarà, uh, sarà forte per svolgere quelli che sono i nostri compiti istituzionali come ho già detto nel discorso legati alla fruizione del mare e delle coste Saremo attenti agli aspetti ambientali, saremo attenti e vigili per dare un servizio all'utenza il migliore possibile. Quindi ce la metteremo tutta. Grazie al Faro e grazie a tutti quelli che ci ascoltano.